Le quattro nobili verità sono eh, le verità più eh, importanti nella tradizione buddista, per tutte le tradizioni buddhiste ma non si eh, possono riassumere soltanto come vengono spesso citate, ovvero esiste la sofferenza, la sua causa, un mezzo per superarla, bensì esiste in uno dei discorsi più famosi del, del canone buddhista una maggiore specificazione di che cos'è la sofferenza, qual è la sua causa quali i mezzi e in cosa consista il superamento della sofferenza. Cominciamo a leggere con Gian Ciandapalo, eh, abate del monastero Santa Cittarama, di cui trovate eh, il curriculum, il percorso eh, in allegato. Cominciamo a leggere l'incipit, poi proseguiremo scoprendo una nobile verità per volta eh, in tutte le sue sfaccettature, grazie al commento e alle domande che possiamo porre. Così ho sentito una volta. Il Beato soggiornava presso Varanasi, nel Parco delle Gazzelle. Quindi si rivolse al gruppo di cinque Biccu. Biccu, ci sono questi due estremi che non dovrebbero essere coltivati da chi lascia la propria casa. Quali due? La dedizione alla ricerca dei desideri sensoriali, che è cosa bassa, grossolana, volgare, ignobile e dannosa. E la dedizione all'automortificazione, che è dolorosa, ignobile e dannosa. La via di mezzo, scoperta dal perfetto, evita entrambi questi estremi, dà la visione, dà la conoscenza, e conduce alla pace, alla conoscenza diretta, al risveglio, al Nibbana. E così parleremo oggi con Chandapalo eh, dell'origine storica, anche che forse molti di voi già conoscono, dell'elaborazione eh, della Via di Mezzo da parte del Buddha, e cercheremo di capire anche da un punto di vista etimologico cosa significa Nibbana. Poi il testo del discorso procede con la spiegazione delle nobili verità. E continueremo con la lettura la prossima volta. Il discorso è stato nominato Dhamma Chakapavata Nasuta, la messa in moto della ruota del Dhamma. Il Dhamma è l'insegnamento, la via che conduce... Alla, alla pace e alla liberazione dalla sofferenza. In questa occasione il Buddha spiega per la prima volta quello che aveva scoperto durante la notte del risveglio e parla della via di mezzo, perché prima, prima di lasciare la vita di casa aveva sperimentato la ricerca dei piaceri, la vita mondana. Comprendendo la natura limitante di questa esperienza, che non si raggiunge una felicità autentica, duratura, solo cercando di soddisfare i desideri sensoriali o di avere successo nel mondo, è tutto molto fugace, fragile. E poi ha fatto una lunga esperienza di pratica ascetica, quindi mh, il contrario cercando di rifiutare i desideri naturali, però vedendo che non funzionava, che nonostante tutti questi duri anni di pratiche estreme, non aveva raggiunto nessuna conoscenza, pace interiore, e solo aumentava il dolore. E quindi... Um, Uh, spiegava di aver scoperto la via di mezzo, una via equilibrata che evita questi due estremi. Uh, questa via che, che dà la visione, la conoscenza e conduce alla pace, alla conoscenza diretta, al risveglio, al nibbana. Che Cosa vuol dire nibbana? Per molti è una parola ormai scontata. Il nirvana è diventata anche una parola eh, un po' popolare. Sì, forse è, è, è più familiare la versione sanscrito che è nirvana, mentre in Nepali, la lingua dei testi antichi, è nibbana. In origine eh, aveva un senso di raffreddamento o di estinzione. Nel, nel senso di estinguere i fuochi che sono cause di sofferenza. Tre fuochi il Buddha aveva nominato eh, le varie forme di, uh, di Brahma, di odio e di illusione. Quindi il Buddha non ha cercato di definire in modo esatto Nibbana, ma ha usato termini come questo, la... Uh, la fine della sofferenza e la, la pace incrollabile, la felicità suprema